E tutelati. E uno di questi, ad esempio, adesso li vediamo, cioè non possiamo vederli tutti perché gli articoli dal 65 al, 70, al 75 e 77 sono veramente, sono tanti, eh, ho, scel ho scelto, ho selezionato quelli che riguardano più che altro il mondo delle biblioteche. Il numero, eh, l'articolo numero 68, la legge è sempre la, se la, la solita che abbiamo visto l'altra volta, è la 6 del 1941. Questo è ehm, Riguarda le fotocopie. Quindi, come vedete, c'è anche un comma che riguarda le fotocopie all'interno delle biblioteche. Il primo comma, un comma che boh, a volte rimane, lascia perplessi, no? perché molti mi dicono: Ma come, ma davvero ce n'era bisogno? Eh, adesso vi racconto. Cioè, dice che è libera la riproduzione di opere, eh, di singole opere o brani di opere. Per uso personale dei lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio diffusione dell'opera nel pubblico. Ci, ci riferiamo a che cosa? Al, non so, allo studente che va presso un archivio storico, presso una biblioteca, si fa dare il faldone con dentro, che ne so, oppure con la, la, la copia della, della Treccani o della enciclopedia XY e si copia sul quaderno una voce di questa enciclopedia per fare la ricerca a scuola. Ecco, quell'attività lì è consentita come eccezione, perché in teoria non si potrebbe nemmeno. Perché anche la, la trascrizione è un diritto: anche trascrivere su anche la, il diritto di trascrizione è un diritto riservato, e anche trascrivere su un quaderno, su qualcosa che eh, è, è, è, è, crea comunque una copia, una riproduzione. Eh, sarebbe in teoria coperta dal diritto d'autore, quindi in mancanza di questo comma 1 ci sarebbe il dubbio. Allora hanno messo questa, hanno precisato che invece si può fare, grazie vorrebbe da dire al legislatore per averci consentito questa cosa. Ci interessa forse di più il comma 2, come vi ho detto, il comma 3, perché questi parlano della fotocopia, che è un'attività che in effetti impatta di più sul diritto d'autore. No? Quanti di noi abbiamo fatto no, hanno fatto l'università e, e conoscevano che c'erano alcune copisterie che vendevano i libri già fotocopiati. Tu entravi e dicevi: Ah, buongiorno, mi dia, vorrei il manuale del che ne so, di, di, di, di diritto privato <ride> e quello, quello dell'autore X. Ma lo vuole originale o lo vuole fotocopiato? No? E la differenza qual era? Che originale costava 80 euro, la fotocopia costava 40-45, magari era più brutta, era rilegata male. E, e Sappiamo tutti che esiste questo sottobosco, ovviamente non legale, di, di, di, di attività che forniscono i libri. In teoria c'è una regolamentazione, che poi venga rispettata o meno, è tutto un altro paio di maniche. Ehm, dice il, il comma 2 che... È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche nei musei pubblici e, e, o negli archivi pubblici effettuata dai predetti organismi per i propri servizi senza alcun vantaggio economico eh, o commerciale diretto o indiretto quindi questa non è tanto la fotocopia che si fa l'utente no immagino che in biblioteca voi abbiate la fotocopiatrice quantomeno le biblioteche più, più, più grandi ce l'hanno una o due o qualche fotocopiatrice con la tesserina a disposizione del pubblico per cui l'utente si fa lui la fotocopia. Ecco, non è questo caso qua, perché questo caso è il 3, il comma 3. Il caso 2 riguarda la, la fotocopia che fate voi come, come eh, ufficio della biblioteca per i vostri eh, servizi interni, potremmo dire. Eh, deve essere, vedete, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. No, cioè deve sostanzialmente detto in parole più semplici deve evitare che voi che con questa attività voi non compriate più i libri perché tanto vi fate sempre le fotocopie sostanzialmente riuscite ad andare avanti a fotocopie ok quindi non ci deve essere un, un, un vantaggio commerciale diretto o indiretto però a uso interno si può fare secondo appunto questo comma il comma 3 invece come vi ho detto riguarda proprio la fotocopia quella del privato cittadino ed è quella che, ehm, che ha il famoso limite del 15% che tutti conoscerete, ehm, dice, vedete, fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali perché il legislatore quelli li ha sempre tenuti separati, ovvero spartiti e partiture hanno, come dire, un'esigenza ancora, una tutela maggiore perché eh, sapete, capite che la fotocopia di uno spartito, se, se ho un'orchestra di 50 elementi, io compro un'unica copia, e faccio la fotocopia per 50 anche se è nel limite del 15% è molto alto il rischio che nessuno compri davvero lo spartito perché uno si fa fotocopiare il 15% cioè la parte che interessa al singolo strumento e se la cava e quindi per tutelare l'attività di quei pochi editori che in italia insomma hanno non poco peso perché noi abbiamo ancora tutto il nostro 800 eh, i diritti su, sul nostro sulla musica classica eh, dell'ottocento che, che, che generano una marea di diritti, non faccio i nomi di quali sono gli editori che hanno in mano questo, questo patrimonio, un editore in realtà, eh, però insomma, per tutelare questa quest attività è stata tenuta fuori la parte sugli spartiti, in compenso vedete che dice da qua in poi che è consentita nei limiti del 15 di ciascun volume o fascicolo di periodico escluse le pagine di pubblicità la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Ehm, deve essere, vedete, quindi nel limite del 15% togliendo le pagine di pubblicità, deve essere una riproduzione per uso personale, e perché appunto abbiamo detto che se è fatta dalla biblioteca per i propri servizi ricade nel comma 2, e ehm, Deve essere mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Ormai parliamo quasi sempre di fotocopia. La xerocopia, se ricordate, è il famoso, quello che veniva chiamato ciclostile, se ricordo bene, no? un altro tipo di, di, di tecnologia che ora non credo si usi più. E, um, la fotocopia è la, la fotocopiatrice con, con no, il fascio di luce che passa e fa una foto di fatto equivale anche uno scanner, nel senso lo scanner che poi mi produce un, una copia cartacea, attenzione che non vale se lo scanner poi salva il file e io mi creo un bel archivio digitale che metto a disposizione su una banca dati, perché quella non è fotocopia, quella è digitalizzazione, è un'attività diversa dalla fotocopia. Vale anche la fotocopia fatta secondo me, secondo anche altri giuristi, fatta con il cellulare, con la propria macchina fotografica, cioè io invece di, di farmi la fotocopia, sulla fotocopiatrice con la tesserina, faccio una foto e poi me la stampo, però deve essere appunto destinata alla stampa di una singola copia. Anche lì se uno si comincia a creare l'archivio digitale di, di articoli scientifici facendogli le foto sta in realtà facendo un'attività diversa dalla fotocopia e, e appunto soprattutto se questo archivio digitale poi viene messo a disposizione di altri classico problema perché poi c'è questa, questa queste due paroline magiche sistema analogo che fanno come dire nascere il thriller anche qua di cosa si intenda bene per sistema analogo no? eh, io ra ragiono da, da, da giurista e vado un po' per interpretazione mi fermo sulla singola parola la fotocopia è una copia fatta con un sistema fotografico ecco perché dico che anche la fotografia fatta con una macchina fotografica con un cellulare se è destinata poi a fare una singola copia a uso personale del, del, del lettore è ricade nel concetto di fotocopia. Ehm, alcuni mi chiedono, il famoso document delivery, tipico problema delle biblioteche universitarie, non so se è un problema che tocca anche voi, però document delivery è no, una, cioè, la classica fotocopia però fatta a distanza, cioè una biblioteca, eh, della, non so, biblioteca dell'Università di Genova ha ah, un articolo scientifico molto raro che altre biblioteche non hanno, un ricercatore che lavora a Trieste avrebbe come scelta o prendersi un treno o l'automobile a farsi 7 ore di viaggio per andare a farsi lui una fotocopia oppure chiedere che cortesemente, la, la, la, chiedere attraverso la biblioteca della sua università, la, eh, cioè l'università di Trieste fa, chieda all'università all attraverso dei software e delle piattaforme di interscambio tra biblioteche Faccia lei la scansione e la invii. Questo si chiama document delivery e crea non pochi problemi perché gli editori hanno una paura folle di questo sistema per cui ti temono che poi di fatto ogni biblio che le biblioteche mettendosi in rete comprino ancora meno copie di quelle che normalmente comprano perché tanto basta che ce ne sia una basta che ce ne sia una in una delle varie biblioteche italiane che sono in rete tra loro e per cui attraverso il document delivery nessuno comprerebbe, le altre biblioteche non comprerebbero più quella copia perché tanto sanno che ce l'ha qualcun altro e però appunto il sistema analogo, la, il document delivery fatto in questo modo cioè dove la, non sono gli utenti a prelevare da una banca dati perché lì ci sono degli abbonamenti di riviste scientifiche che è diverso un altro tipo di attività che ricade in altri diritti ma è proprio la, la scansione fatta su richiesta di un altro ufficio bibliotecario che poi viene data all'utente singolo in forma cartacea cioè l'altro la biblioteca di Trieste non gli dà il file ma stampa con la sua stampante l'articolo e glielo dà con un'annotazione con scritto copia singola uso dell'utente. Questa roba qua effettivamente è a tutti gli effetti un eh, eh, sistema analogo a quello della, della fotocopia cioè è come se ci fosse una fotocopiatrice in rete dall'altra parte del paese no? a, a, a 500 km di distanza eh, non vi cioè, è, un, è un argomento molto, molto interessante si possono fare varie riflessioni però adesso direi che non possiamo andare molto oltre in questo, in questo, su questo tema direi che abbiamo messo a fuoco un po' la questione delle fotocopie passo